La, la, la cosa fondamentale era quella di riconoscere gli entry point, cioè i momenti in cui è possibile che si generino delle diseguaglianze, che ci possono essere degli aspetti critici e eh, per ogni entry point cercare di individuare gli indicatori e conseguentemente le, le fonti per eh, la costruzione di questi indicatori per la misura dell'equità. Questo era il, il caso dello screening, noi eh, in, questo, in questo periodo mentre preparavamo questo... Questa giornata abbiamo provato a costruirne un analogo per, per, per la scuola e per gli, sugli interventi di prevenzione delle scuole, quindi ad hoc in, in questo caso e, e appunto come diceva Antonella ovviamente è aperto alla discussione critica e alle integrazioni, quello che, che ritenete di dover dire alzate la mano e andiamo avanti e, e ci interrompiamo. Andiamo. non so che la vada <ride> e ci intervigiamo e ci dunque gli entry, eh, gli entry point a cui abbiamo pensato noi sono eh, innanzitutto ovviamente eh, l'identificazione dei fattori di rischio comportamentali su cui poi eh, agiscono gli interventi che, che andranno fatto e quindi l'esposizione e, e, e la vulnerabilità differenziale a questi, a questi fattori di rischio cioè come eh, i, fattori, i fattori di rischio sono distribuiti nella popolazione sia per tutte le dimensioni dell'equità dell che dicevamo prima poi li vediamo nel dettaglio. una volta identificati i, i fattori di rischio e quindi eh, il, il problema la, la criticità, si dovranno scegliere gli interventi che vanno ad agire su questi fattori di rischio e anche lì ci, sarà, ci, ci, essere, ci possono essere problemi di epitacolo che poi vedremo meglio eh, dati gli interventi quali, quali, quali istituti e quali plessi scegliamo per l'attivazione di questi interventi. Si è già accennato di queste cose, tra l'altro qualcuno l'aveva già detto in, all'inizio della mattinata, il problema di equità sta nella distribuzione degli interventi nelle scuole ed effettivamente quello è uno del, dei passi diciamo, del, di questo framework. E infine, come sempre, la valutazione per voi. Allora, come dicevamo, ci alterniamo con, con Simonetta e io parto dal, dal, dal, primo, dal primo step quindi eh, abbiamo identificato la, il, il fatto che ci possano essere problemi di esposizione di probabilità e fattori di rischio e andiamo ad analizzare qual è la distribuzione geografica e sociale di questi eh, fattori di rischio eh, voi dovreste credo abbiate tutti ricevuto no, la, la, come si chiama, la pillola L'istantanea sulla, sulla scuola, i referenti a un non hanno esattamente presente, che cos'è? È un lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del piano regionale di prevenzione di sintesi di quelle che sono le azioni svolte nel settimo scuola eh, nel corso del 2018 che ha una pagina eh, della parte, in una pagina sono riportati i dati dei sistemi di sorveglianza anche qui qualcuno diceva non abbiamo dei sistemi di sorveglianza adeguati e in effetti quello che, si, quello che, quello che potete vedere qua è che i dati sono dati a livello regionale che ci aiutano a capire ovviamente dove, dove sono i problemi in quale, in quale grado per la scelta del, del, del grado della scuola oppure in quale fascia di età specifica possono essere maggiori o migliori problemi se sono in aumento o in diminuzione i diversi comportamenti questo è quello che eh, viene, viene riportato e che si può ricavare dai dati di HPSC per, eh, per la, la fascia di età e l'occhio alla salute per più per piccoli però sono dati di tipo regionale quando noi dobbiamo andare ad agire a livello locale dovremmo conoscere meglio eh, che cosa succede invece a livello locale per questo in questo caso ci aiuta per esempio ci, ci aiutano i dati invece di eh, occhio eh, questi sono i dati di occhio alla salute che sono riferiti ai bambini di 8 anni e abbiamo perlomeno la distribuzione per ASL che è già un primo, eh, un primo affondo di tipo, di tipo geografico in cui potete vedere noi abbiamo eh, identificato il problema della, della dieta e in particolare gli indicatori in questo caso ce ne sono diversi eh, su Occhio da Salute abbiamo scelto di, di presentare qui, non solo a titolo esemplificativo ma potete poi andarvi a vedere sul, sul sito, il, il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. E come vedete ci sono notevoli differenze tra, tra le ASL sul, sulla prevalenza dei bambini che eh, rispondono ad avere questo tipo di comportamento corretto. Per cui partiamo, quelle più scure sono, sono le aree più a rischio, diciamo con eh, le percentuali eh, minori di consumo di frutta eh, e verdura secondo eh, lo standard, quelle più chiare sono invece le, le aree con... Una, una migliore, eh, un miglior comportamento e vedete che si passa da un 8% di Alessandria al 17% di Zaniella e quindi, comunque, dati abbastanza. Ci sono già le eh, sì, po no? posso, posso dire una cosa? Sì, sì, però sì. La lettura che noi abbiamo sempre dato sui fai da Dei è un pochettino diversa perché indipendentemente dalle differenze di asse che possono essere significativi, in questi casi la significatività non significa nulla, il significato importante è che non lo fa quasi nessuno, voglio dire perché stiamo parlando di una situazione tra il 10, 15, ma 20, no, cioè, quindi il messaggio, messaggio è questo, non è, sì, sì, non sì, è quello no, di valutare sì, la differenza, che no, sostanzialmente... ma, infatti, ma infatti ci vediamo, eh. ci sono forti differenze comunque su livelli bassi ci, ci, ci è, però, non è solo non è l'unico non è indicatore eh, perché ce ne sono altri che sono ancora, ancora peggio diciamo dal, dal, dal, poi poi, poi vediamo nei vari indicatori che troviamo ci, di sono, dire, no? ci sono anche valori peggiori sicuramente l'importanza è uh, agire su tutti però uh, io adesso qua vi faccio vedere il che c'è da lavorare assolutamente eh, quello, sì. quello comunque, ovviamente <ride> eh, <ride> Comunque, appunto, la, la, la, il messaggio in questo caso, per, quel, per quello che eh, diciamo, interessava diciamo, la, la, la presentazione, era: eh, ci sono dati a livello di ASD, ma anche quelli non sono sufficienti. volevo arrivare, perché bisogna ancora andare, dovrebbe, si dovrebbe andare a vedere ancora più nel dettaglio. Questi sono i dati che sono a disposizione sul, sul sito. Eh, questo è quello relativo invece ad avere almeno un'ora un di attività sportiva per 5-7 giorni alla settimana quindi eh, i bambini considerati attivi eh, e anche qua ci sono grosse differenze eh, con valori leggermente più alti ma ancora non soddisfacenti dal punto di vista generale e naturalmente tutto questo si rispecchia nella prevalenza di bambini eh, sovrappeso eh, o obesi eh, con, con, con valori sempre le macchie scure sono quelle con i valori più alti quindi chiare con, con i valori più bassi e quindi sempre con differenze traust e valori in questo caso abbastanza elevati di, di prevalenza non sovrappeso di questo e, come dicevamo stamattina queste cartine potranno essere o meno utili nella, nella valutazione della propria situazione eh, saranno appunto disponibili tutte su Google Drive quindi oggi pomeriggio potete rivederle e provare a rifletterci concretamente a decidere che cosa ve ne fate le varie suggestioni io ho chiamate suggestioni che vi stiamo il, il, il mio, il mio, il mio Diciamo, il discorso che volevo fare era eh, ci sono questi dati, dicono quello che poi ciascuno di voi ci leggerà ma non sono sufficienti, innanzitutto questa è solo una distribuzione geografica che, che, che è comunque una media che nasconde differenze interne ma poi se noi parliamo di equità ci interessa l'aspetto della eh, distribuzione sociale di questi comportamenti e, e, e quei dati al momento non ci dicono niente rispetto alla distribuzione sociale perché è una media di ASD eh, quindi eh, perché, perché ci interessa la questo pure l'aveva eh, perché ci interessa, scusate il, la, la distribuzione sociale l'ha introdotto prima Simonetta non, non dovete leggere i numeri ma che, questi sono gli ultimi dati i, delle prove in imbalzi del 2019 per i diversi colori sono le materie eh, poi sono divise per grado 5, 8, 10 e 13, e eh, il livello socio-economico-culturale della famiglia di origine. I dati voi non li vedete, poi forse potrete vedere appunto su Google Drive, ma per qualsiasi materia e per qualsiasi eh, grado, confrontando i, i valori medi ottenuti, il punteggio medio ottenuto dai bambini che hanno eh, famiglie di alto stato socio-economico, sono notevolmente più alti rispetto ai bambini che, che provengono da famiglie di basso stato. Eh, di basso di livello socio-economico socio okay. e questo per dire la scuola inclusiva ma appunto differenze ce cioè ne sono e, e si vedono anche abbastanza chiaramente questo per quanto riguarda eh, le, le prove basse quindi la performance scolastica eh, questo, non è possibile eh, come abbiamo fatto prima aumentare un po' lo zoom eh, ah eh, sì ma c'è sì, sì. uno zoom okay. I dati non grazie. è fondamentale iniziare sì, vedere no, il no. punteggio Insomma, anche solo per leggere io Ah no, ok. Sì, uh, sì, grazie. Okay. Sì. Allora, sì. Anche adesso poi magari torno indietro sì. per. Questa l'ho capita, però ok, okay. Parte, sì. per, sì. per sì. le prossime.. Così non va giunto. Eh, perché così non si riesce a vedere. Così proviamo così. Sì, sì più o meno. Va bene. il concetto è appunto passiamo a parlare di, di dispersione di abbandono credo che lo certo, accennava eh, Simonetta prima anche qui possiamo vedere qual è l'influenza dei fattori socio-economici sull'abbandono eh, sono stati analizzati i dati dell'abbandono all'interno della, quindi in corso dell'anno all'interno della scuola secondaria di primo grado poi eh, nel passaggio tra i cicli, quindi nel passaggio tra il primo grado e il secondo grado e all'interno del, del secondo grado e ehm, i dati eh, del, di abbandono sono stati messi in relazione con gli indicatori del BERS, con l'ISTAT, del benessere economico e sociale, del, dell'ISTAT che sono suddivisi per eh, tipologie, diciamo, e, eh, gli indicatori sono quelli di tipo culturale, di istruzione e formazione, quindi il titolo, titolo di studio, la percentuale di persone con eh, per esempio in questo caso il diploma di secondo grado, la partecipazione alla formazione continua, la partecipazione culturale: sono tutti indicatori di percentuale di persone nel, nell'area geografica di riferimento messe in relazione con eh, i, i tassi di abbandono. Qui siamo nella scuola secondaria di primo grado, eh, quindi ancora eh, nella scuola dell'obbligo, direi. Ehm, con questi indicatori che sono di tipo di formazione, eh, di benessere economico, reddito e, e di occupazione, quindi il tasso di occupazione, il, la, eh, la mancata partecipazione al lavoro e eh, la protezione al lavoro delle donne con, con i figli. I dati così colorati in e verde sono tutti statisticamente significativi e rappresentano le, fasce, le, le barre da questa parte, eh, rappresentano una correlazione diretta, quindi all'aumentare della disuguaglianza di reddito, per esempio dice questa fascia, della disuguaglianza di reddito, aumenta anche l'abbandono, viceversa all'aumentare del reddito disponibile diminuisce l'abbandono, quindi sono ovviamente sempre correlazioni dirette da una parte, e una correlazione diretta dall'altra, quello che io ho in particolare in questa, questa diapositiva è il fatto che la disuguaglianza di reddito è l'indicatore con il maggiore impatto sul, sul tasso di abbandono, come vedete la, la, la barra più, più lunga. Eh, gli stessi dati. Eh, la stessa analisi sì, dire, riferita invece all'abbandono nel passaggio tra il primo e il secondo grado ehm, si perde qualcuna, quelle bianche adesso sono quelle che non sono l'impatto non statisticamente significativo quindi si riduce l'impatto per esempio del, del fattore lavoro nel passaggio tra il primo e il secondo, il secondo grado Rimane quello della formazione, ma è sempre prevalente quello relativo alle disuguaglianze di reddito e, e, e al rischio di povertà. Disuguaglianze di reddito misurata come le differenze del reddito medio tra, le, tra il 20% di popolazione più ricca e il 20% di popolazione più povera. E infine, l'ultimo dato, è quello sull'influenza eh, invece dei fattori socio-economici sull'abbandono del secondo grado torna ad essere importante il livello di eh, occupazione perché ovviamente probabilmente in quel caso ci si sposta dalla scuola al mondo del lavoro e quindi è, è, è, molto, è rilevante anche il, eh, il fattore eh, legato all'occupazione eh, anche, anche un po' di più, di, di, di, di, ad esempio del reddito o della partecipazione culturale, spariscono alcune cose, rimane sempre importante il, la, la, la disuguaglianza di reddito ed è anche, invece ancora più importante il livello culturale della famiglia di origine, diciamo, perché questi si tratta dei dati aggregati a livello di popolazione, quindi non, è, non è il loro livello, questo ovviamente il diploma di secondo grado o la laurea, la percentuale di persone con la laurea di, quella, di quel periodo questo per dire, ci occupiamo di, di fattori socio-economici perché non solo sono importanti sulla salute ma sono importanti proprio nella scuola, nello specifico della scuola, sia per le performance che per la dispersione. E quindi andiamo a vedere come, sono, come si distribuiscono, queste però dovremmo rimpicciolire per vederla tutta, come, fattori, come si distribuiscono questi fattori socio-economici che hanno fatto la regione. Questo sono i eh, dati, voi avete una macchia tutta scura in realtà, sono i dati del censimento 2011, da dati comunali, la percentuale comunale, comunale di persone con, con più di 14 anni che hanno eh, al massimo la licenza alimentare, quindi è un indicatore di bassa istruzione. Eh, I quintili rappresentano eh, i, i, le, la popolazione, il 20% di popolazione, quindi non, non il 20%. Di cioè non dati 100 comuni, 20, 20, 20, 20 comuni, ma eh, in, in relazione ai comuni pesati rispetto alla popolazione, per cui troverete sempre che Torino praticamente fa un po' a sé perché rappresenta già da solo un, quasi un 20% della, della popolazione e comunque eh, qui in effetti si vede poco, quello, quello che si nota è che comunque c'è una eh, abbastanza diffusa il con uh, questo indicatore di bassa istruzione ed è eh, prevalente in queste zone e in quelle del Piedmont. In quell ma sì, una cosa si vede meglio della... si vede meglio, però, la... La... si vedono meglio le differenze in realtà rispetto con questo indicatore che è quello dei, dei cosiddetti sì. NIMA, i sì. ragazzi che non studiano nel, nel lavoro sono persone tra i 15 e i 30 anni che non studiano e che, che non lavorano e anche in questo caso il, la, il dato è una percentuale eh, comunale e l'oscillazione in effetti, come faceva a tutta di problemi, non, è, non è altissima perché stiamo parlando di differenze che passano dal 16% al 20%, quindi in realtà non sono grossissime le differenze e anzi qua ci si mette in evidenza un problema abbastanza elevato, ci sono comuni con, con più del 20% di, di popolazione giovanile che ne studiano lavoro. Queste sono solo mappe che noi ritorniamo perché per poter poi, perché avevamo detto prima, abbiamo un dato di ASL che è troppo aggregato, che ci dice poco, andiamo a vedere qual è, visto che non riusciamo ad avere i dati di, di fattori di rischio. Eh, a livello più disaggregato vediamo almeno qual è il contesto infatti quello che dicevamo prima visto che comunque il contesto determina anche eh, sia, sia la salute sia i fattori legati all'abbandono all e alla performance scolastica vediamo com'è il, eh, com il contesto e ci siamo andati a cercare a vederlo a un livello un po' più dettagliato di, di comune questi sono i dati relativi, questi indicatori che, che vi sto mostrando sono quelli che noi consideriamo eh, um, importanti indicativi delle diverse dimensioni delle disuguaglianze, la, la, la, la come dire, ricchezza di risorse culturali, di supporto familiare, di supporto, di supporto eh, sociale, la tipologia abitativa, eh, poi l'altro che è sull'affollamento, sulla quindi la, la tipologia abitativa ce ne sono diversi, sono, sono solo indicatori che noi eh, di solito analizziamo o singolarmente o in forma aggregata per definire il, il, il grado di deprivazione di un territorio. E questo vi serve a vedere di volta in volta come si distribuisce nella, nella regione. Queste appunto sono delle eh, famiglie eh, mon monogenitoriali, quindi con genitori soli, con genitori giovani non, non anziani con, con, a carico, con genitori giovani con figlio a carico. Per la tipologia abitativa abbiamo eh, questa è la percentuale di alloggi diseggiati, come vedete c'è sempre la fascia più deprivata della regione che è ovviamente quella, e alloggi diseggiati quindi piccoli o senza servizi adeguati che vuol dire senza un riscaldamento centralizzato, con, senza il, il bagno nell'appartamento, ce ne sono ancora pochi però E gli alloggi invece affollati. Eh, che calcolato appunto i metri quadri rispetto ai numeri componenti della E eh, Questo ci dice appunto, eh, diciamo, è in qualche modo una prima costruzione di quello che avevamo detto prima nel, nel passaggio dell'idea del profilo di equità, sono elementi che ci servono poi a, a, a dettagliare qual è... Il, il, il contesto in cui ci muoviamo quindi non, non avendo nello specifico dati sui, sui singoli fattori di rischio per, ehm, per, per il livello guard, guardiamo il contesto vediamo che cosa ci può dire il contesto sempre questo in prospettiva di, di una scelta di, di distribuzione degli interventi più eh, attenta all'equità di cui poi appunto vi, vi parlerà adesso Simone Ercia il secondo passo eh, tu parti direttamente da qua Comunque, sì, no? sì. allora, no, no, il secondo passo è quello della scelta degli interventi in teoria quello che dovremmo chiederci è non solo che gli interventi siano efficaci e questo letteratura ce n'è ma sono efficaci all allo stesso modo su tutti i gruppi di popolazione o c'è cioè un'efficacia differenziale su questo dovremmo poi interrogarci di più perché in realtà dati su questo vedrete l'esempio di Unplugged però non ce ne sono tanti per cui gli, gli, interventi, gli interventi di prevenzione non sono misurati, eh, il loro impatto non è misurato eh, per, per valutare l'equità di efficacia, non solo l'equità di distribuzione ma anche l'equità di, di efficacia e questa è un'altra cosa su cui ci si può interrogare. Una domanda per l'efficacia differenziale per, ah, la... S -S, scusate, socio, per Stato socio -economico. Ah, era socio economic status scusate forse in una diapositiva precedente di quelle che non si vedeva c'era cioè loro... <ride> comunque appunto l'efficacia differenziale per, dire per gruppi che poi può essere per cittadinanza ci sono alcuni interventi di prevenzione che per esempio potrebbero non funzionare per i cittadini stranieri semplicemente per un problema di lingua quindi sarà una, una, un intervento più che efficace in letteratura ma non testato per anche sugli stranieri ad esempio. Quindi, e cioè il genere di, noi quello che vorremmo in questa giornata è stimolarvi delle domande, delle riflessioni più che darvi risposte, perché per il momento stiamo partendo insieme a voi. Ovviamente lei adesso ha fatto il pdf, e quindi questa la vedrete, ricordatevela perché ve la faccio rivedere così, ehm, perché poi nel PowerPoint invece non, non si vedrà più. Ehm, mi aggancio a quello che eh, ha detto fino adesso perché eh, nella scelta degli interventi e quindi la, rispondere alla domanda se ci sono. Ehm, efficaci differenziali per determinanti socio-economici negli interventi e quindi se noi abbiamo un'attenzione a questo abbiamo provato ovviamente a fare una, ehm, devo... Dico, eh, una ricerca eh, rispetto alla nostra popolazione che nei ragazzini di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado quali sono gli interventi, programmi, le politiche che possono avere un impatto rispetto alla disuguaglianza? E gli interventi scolastici, quelli già in atto a livello curricolare o altri, eh, rispetto a riduzione delle, delle disuguaglianze, come diceva Teresa, di entrambi gli outcome, sia quelli di tipo cognitivo, quindi di tipo educativo, legati anche poi di conseguenza all'abbandono eccetera, oppure realmente quelli di salute, che sono quelli su, di impatto sui fattori di rischio. Rispetto a, questo, eh, a questa domanda, la risposta che ci è stata data è che eh, il lavoro che stiamo facendo e che renderemo poi... Adesso ne avete un piccolo assaggio, in realtà eh, lo renderemo poi eh, fruibile dal 2020 in poi sì, con il lavoro di, di Paola anche eh, rispetto ad un report che dovrebbe sì. dirci e indicarci quali sono le strade da seguire perché eh, noi abbiamo definito sia le metanalisi le, scusate, le revisioni di letteratura eh, che gli studi primari dividendole per intervento, popolazione, outcome e risultati e molte volte quello che veniva è che ci sono alcune revisioni sistematiche molto interessanti la prima è quella di Moore del 2015 dove sembra che alla baseline ci si interroghi su quali sono i gradienti socio-economici negli interventi rispetto a tutti i comportamenti di cui noi normalmente ci occupiamo, si fatti su una popolazione universale, quindi per tutti, non categoria a rischio, non in aree di basso livello socio-economico, ma rimaniamo con delle domande sono efficaci per la riduzione delle disuguaglianze perché pare che sembrava partire bene ma se poi lo facciamo a tutti senza un criterio differenziale nei risultati non riusciamo a renderci conto se l'universalismo funziona o non funziona non toccuno vedremo eh, rispetto a che cosa guardiamo perché possiamo fare interventi universali in aree a rischio, oppure possiamo fare interventi universali in generale, oppure fare interventi su target a rischio, dappertutto. Ci sono tante sfaccettature del dato, lo vedremo perché comunque quello che ci dice la revisione di Mura è che la letteratura attenta alle disuguaglianze all'accesso non sempre riporta la stessa cosa nei risultati, forse dovremmo imparare anche noi a capire cosa succede nei nostri territori, perché i risultati quindi sono incerti, talvolta... Ci sono degli errori e dei bias nel prendere in esame le disuguaglianze e non sempre tutti gli studi sono coerenti nel riportare gli status socio-economici prendono dei dati diversi per identificarlo e quindi è difficile dare una risposta univoca Altre due revisioni ci dicono invece che ehm, la popolazione target eh, è quella su cui quindi i cosiddetti studenti a rischio eh, c'è una maggiore efficacia quindi si tratta di capire con quale scelta si identificano gli studenti eh, a rischio la letteratura tenete conto che essendo di eh, matrice inglese e con eh, sistemi diciamo scolastici molto differenti dal nostro ha una difficoltà che sarà quella mh, che si ribalterà su di noi quando faremo il report perché l'adattamento di quanto dice la letteratura rispetto al nostro contesto scolastico eh, dovrà essere mediata, in alcuni casi in effetti quando si eh, parla di minoranze etniche eh, loro lo hanno la possibilità di fare interventi eh, scegliendo per esempio in America una scuola pubblica, qualsiasi scuola pubblica in un, uh, in un determinato territorio prende tutte le minoranze etniche, noi a volte invece all'interno delle scuole abbiamo delle giuste mediazioni, dobbiamo guardare un'unità più grande, non le classi, ma dove la scuola è posizionata e lo vedremo, perché eh, ci sono delle differenze e, dal punto di vista dell'inclusività, il nostro sistema è molto più inclusivo eh, e eh, tenta almeno in ingresso di perequare le, le disuguaglianze dove possibile. Quindi, questo ci dice che quando so, si fanno interventi non universalistici ma su popolazione target. Le due revisioni ci dicono che sono efficaci ma rispettano agli outcome educativi, non prendono in considerazione gli outcome di salute. Noi sappiamo però che in una ipotetica storia naturale gli outcome educativi positivi sono predittori di outcome di salute ma non sono valutati perché sono difficili da valutare a fronte di quegli interventi e anche il tempo per cui dall'outcome educativo si passa all'outcome di salute sono molto ampi. Eh, però noi sappiamo dalla letteratura che questa prospettiva temporale è una buona prospettiva temporale e eh, quindi noi possiamo anche definire quali tipologie di interventi con la scuola su, su popolazione target e particolarmente ESPIO possiamo fare. L'aggiornamento che eh, avrà poi appunto, esito in questo report ci dice alcune cose, eh, una è che eh, abbiamo almeno due documenti che ci parlano di scuole che promuovono salute, Quindi, la definizione di una scuola che promuove salute aiuta, migliora o è indifferente rispetto alle disuguaglianze, la letteratura l'ha presa in considerazione. L'altra, vi diremo i risultati poi perché non li abbiamo ancora letti, ehm, l'altra è che eh, la stessa rete europea delle scuole che promuovono salute, a fine 2018, ha eh, Fatto una facet 6 pagine in cui si parla dell'impatto delle disuguaglianze nelle scuole. Quindi c'è un livello alto di attenzione, anche se c'è poco materiale orientato all'aspetto di equità, to cure, perché magari nella scelta di dove fare l'intervento sì, ma poi l'equità si perde. Nella, nella valutazione, nella riprogrammazione eccetera. La letteratura presenta sempre sia esiti di tipo cognitivo che di salute. Abbiamo detto che anche in questo aggiornamento eh, la prevalenza pare essere comunque su esiti scolastici, non tanto di esiti di salute. La distinzione esiste e la eh, definizione della popolazione target oppure dell'intervento universale è comunque eh, fortemente presente e per quanto ci riguarda la letteratura ci può dire che se siamo noi a decidere come programmare gli interventi curricolari che sono quelli che fate normalmente perché... Eh, e si entra attraverso la formazione degli insegnanti a fare interventi curricolari che di fatto si fanno per tutti nelle classi, se guardiamo l'unità più piccola non si prendono i, i bambini e si fa una cosa a parte si fa alla classe se saliamo si fa al plesso se saliamo ancora parliamo con il dirigente scolastico allora quando noi diciamo di programmazione curricolare per tutti questi tutti chi sono? Mentre dentro la scuola è probabile avere anche degli interventi una volta che c'è stato diciamo, l'aggancio con, con la scuola, è possibile che la scuola all'interno faccia degli interventi di aggiustamento su esiti cognitivi come recupero compiti, come eh, il cortile aperto per eh, solo quelli che hanno più bisogno di stare a scuola e non vogliono che si stia, stiano a casa da soli, quelli che non hanno la possibilità di fare attività sportiva e via dicendo. Allora lì ci può essere un'attenzione al target, tendenzialmente in realtà la scelta, il criterio di scelta su dove programmare gli interventi lo vedremo adesso dovrebbe avvenire a livello non di individuo non di classe ma di scuola in questo modo cioè nella scelta degli istituti dei plessi cos'è che dobbiamo guardare? dobbiamo guardare gli interventi se li facciamo e in quale zona per quale grado e per quale tipologia di scuola sostanzialmente proviamo a dare una visione rispetto alle mappe che ci ha fatto vedere Teresa se esistono delle forti correlazioni e fino ad ora abbiamo detto che esistono tra determinanti socio-economici zone deprivate e risultati sia cognitivi che di salute allora noi dobbiamo avere dei criteri perché questo sia per la maggior parte possibile orientato alla scelta degli istituti con le lenti dell'equità e come facciamo a questo punto? lo facciamo così senza vedere niente ma lo facciamo così allora se abbiamo detto che la letteratura ci dice che è importante fare o sul target o l'universale le cartine di Teresa ci dicono che è importante guardare dove fare sulla base di quanto già eh, presente rispetto ai determinanti socio-economici noi abbiamo un'altra possibilità che è guardare dove abbiamo già fatto per poter pensare a sarà lì che continueremo a lavorare è giusto e eh, alle lenti dell'equità continuare a lavorare in quella zona lì o forse dovrei cambiare la mia prospettiva allora questo è semplicemente lo, lo spiego una volta per tutti lo screenshot e e poi entro invece specificatamente nelle mappe molto rapidamente per farvi vedere ehm, come le abbiamo fatte perché tanto nel pomeriggio vi serviranno e potrete guardarle per bene quindi non mi chiedete all'altra, allarga, fammi vedere Cuneo e Avervania com'è adesso no, tanto non vi rispondo lo farete poi nel pomeriggio ehm, l'abbiamo fatto sulla base dei dati che sono stati inseriti in prosa nel 2018 per ogni ordine grado a partire dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado vedrete sempre nelle cartine le province questi fili rossi vedrete sempre uno sfondo di tutte le scuole presenti di quel grado sul territorio e poi vedrete sempre Qualche cosa di specifico. In questo caso, quelle arancioni sono i progetti per tutti i temi nella fascia 3-6 anni che sono stati fatti a fronte delle scuole presenti. È chiaro? Quindi c'è sempre il denominatore che è blu e c'è il numeratore che è di colori diversi. Questo è quanto fatto nelle scuole dell'infanzia per tutti i temi che avete, eh, che si possono scegliere all'interno di eh, cosa. Quello che fatto. Mm. No. Allora, quello che si può fare, queste sono mappe interattive e che posso eh... <coughs> io lo posso fare adesso posso capire meglio le varie distribuzioni sui territori e posso andare addirittura a vedere fisicamente ma io che presso dov'è che sono andata a volte dove ci sono i pallini arancioni sotto è chiaro che ci sia un pallino blu eh? si sovrappongono non è che vado in un posto dove non c'è una scuola quello che però ci interessa appunto e capire e sono macchie di colore quanto c'è di investimento su quel determinato livello scolastico e rispetto ai tempi. L'altra è per la scuola primaria e se ne aggiunge uno in più perché abbiamo base sempre blu di tutte le scuole. In arancione abbiamo le scuole coinvolte da progetti eh, con almeno un progetto su qualsiasi tema, mentre quelle verdi eh, sono relative a quanto si fa di alimentazione e attività fisica all'interno. Questo significa per esempio perché se noi vogliamo fare, estendendolo un po', se noi vogliamo fare solo vedere quali sono i progetti delle ASLE, possiamo togliere il verde. Essendo interattive, oppure se vogliamo di decidere di vedere solo quali sono quelli di alimentazione e attività fisica, possiamo togliere gli altri elementi. Questo è una cosa che ci permette di eh, ragionare in termini di programmazione con una specificità molto più alta. Perché possiamo, se immaginiamo, non siamo ancora riusciti, se immaginiamo le cartine di Teresa di base eh, su dove sono le scuole, qual è la possibilità fortissima secondo me di definire i luoghi dove è possibile indirizzare gli interventi in modo proattivo almeno scegliendo il territorio sulla base di tutte le scuole. Abbiamo un criterio in più che probabilmente ognuno di voi ha internamente già presente a Torino è chiaro che certi interventi avranno un impatto diverso a Vallette o a Crocetta come ad Alessandria ci saranno dei comuni con necessità maggiori o necessità minori così ad Astia, Verbania, ovunque voi avete la percezione di ma questo è quanto ci serve il più ehm, oggettivamente possibile come criterio di scelta per indirizzare la, il, il successivo passaggio non ve le farei vedere tutte ehm, in modo esplicito vi farei vedere però la scelta che abbiamo fatto sulla secondaria di primo grado che sono qui ovviamente è chiarissimo sembra civillico tutte le scuole con tutte le scuole secondarie di primo grado, le medie su cui c'è stato almeno, a cui è stato offerto ed è stato fatto almeno un intervento su temi di benessere dipendenze e salute mentale ok? all'interno di questo vi faccio vedere invece che poi quello che, non ancora, ma è quello che mi darà il là per passare la parola ad Amplaget esiste anche sia incrociando la, quanto, stato fatto, quanto è stato fatto in prosa, sia quanto è stato eh, preso e monitorato direttamente da chi fa Amplaget siamo riusciti a definire quali sono le scuole secondarie di primo grado che hanno avuto amplate. Questo ci serve perché lo vedremo essendo uno degli interventi. Siamo già alla terza, al terzo tondo, abbiamo scelto interventi efficaci, abbiamo scelto di farli nel luogo giusto, questo è ancora un punto di domanda: lo possiamo vedere anche a fronte di quanto è già diffuso, e sulla base di una massima diffusione possiamo anche permetterci di fare scelte mirate. L'ultima ha invece una definizione diversa, vi, vi, vorrei dirvi questa, questa cosa: fino al primo ciclo cioè la terza media, tendenzialmente il, la scelta della scuola è molto determinata dal luogo in cui si vive. È difficile che si scelga di fare la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado molto lontano da casa propria, se non per motivi specifici, ma tendenzialmente si sta nella propria zona, il che significa che il criterio geografico è, uno, è quello fondante per, per la scelta, anche eh, rispetto al fatto che se quel territorio è privato, farai una scuola nel tuo stesso territorio e quindi dal punto di vista programmatorio è, potrebbe essere importante scegliere di fare degli interventi. Anni. Quando si passa nel secondo ciclo, cioè le secondarie di secondo grado, il criterio eh, geografico non vale più perché, guardate intanto, a fronte di tutto pieno, scuole dappertutto fino al primo ciclo, le secondarie di secondo grado sono concentrate solo in alcune zone, il che significa che chi è in una zona deprivata qui e forse arriva fino alle medie, quando farà le superiori andrà da un'altra parte questo può essere una buona opportunità ma allora sulla base di che cosa possiamo scegliere qual è il nostro criterio per avere l'elenco di equità e di scelta per andare nei diversi istituti non possiamo mantenere il criterio geografico allora ne scegliamo un altro che è quello di tipologia di scuola e ne abbiamo scelti solo tre che sono, e adesso lo, lo vediamo e sono i licei, gli istituti professionali scusate vado in, in giusto in i licei, i tecnici e gli istituti professionali lo facciamo perché eh, l'orientamento attuale ancora nelle scuole da dopo la terza media è eh, di definizione di Uh, se sei bravo vai nei licei se sei abbastanza bravo vai nei tecnici se proprio l'obbligo scolastico a 15 anni ti definisce ancora in nel sistema uh, scolastico per due anni scegli un professionale così hai in mano qualcosa quando puoi uscire da lì non è sempre così ma tendenzialmente le popolazioni scolastiche che si vedono adesso nei licei, nei tecnici nei professionali, purtroppo ragionano in termini anche di disuguaglianza rispetto all'accesso delle tipologie. Questo mi sembra molto interessante, a me piace molto questa cartina perché ci dà tante possibilità e criteri di scelta, perché noi possiamo, per esempio, scusate, possiamo per esempio mettere. Attenzione, faccio una cosa, in questo caso voi avete tutti i licei, su, anzi, tutti i licei coinvolti nel 2000, in progetti nel 2018. Su tutti i licei, tutti gli istituti tecnici coinvolti sugli istituti tecnici, oppure è anche così per i professionali. Queste sono tutte le scuole del Piemonte, cioè le scuole superiori, che del... sono Però se noi le mettiamo tutte possiamo decidere, rispetto a tutte, quanti licei possiamo fare, um, provo a riformulare, possiamo selezionare solo i licei solo i e possiamo mettere al numeratore solo quelli che noi abbiamo fatto di liceo su un denominatore totale che ci dà la quantità di impegno sui licei, ma possiamo anche guardare, e così per tutti gli altri, ma possiamo anche guardare su tutti i licei quanti siamo andati, su quanti siamo andati eh, escludendo le percentuali degli, degli altri. Quindi lo possiamo fare sia sulla... Totalità, quanta quota prendono i professionali, i tecnici e i licei? Oppure, ognuno sul proprio denominatore, se io scelgo che eh, prioritariamente voglio lavorare con i tecnici, per esempio, se ne ho 10, quanti ne ho già contattati? Devo almeno contattarmi altri due o tre in quest'anno scolastico? E questa è, secondo me, la bellezza di questa, di questa cartina, ci dà molte opportunità. Vado velocemente verso la fine a dire che è una questione di punti di vista, cioè noi dobbiamo capire come dal nostro punto di vista possiamo riorganizzare la programmazione e lo possiamo fare perché, ed era quello che introduceva Antonella prima, abbiamo già degli strumenti dei documenti programmatici abbiamo delle azioni che possono essere fondamentali di strategie integrate con altri enti ci dicono già alcuni interventi e i temi la copertura del territorio anche del vostro territorio specifico questi sono i dati che abbiamo visto prima sulle sorveglianze che ci danno la quantità, e qui invece arriviamo al salto verso il futuro, che è su che cosa vogliamo investire? Il catalogo regionale degli interventi sta andando esattamente in questa direzione, a questo punto quindi, eh, se, noi, ah, già, uno, se, eh, se noi abbiamo la possibilità di eh, ragionare con delle basi dati e anche visivamente delle cartine che ci possano permettere di capire come vogliamo lavorare dovrebbe essere quanto lavoriamo in maniera proattiva con addosso le lenti della disuguaglianza e dell'equità nel offrire interventi di provata efficacia o di buona pratica proprio a chi ne ha più bisogno e quindi arriviamo all'esito che ha a che fare con il cambiamento e anche la riduzione delle disuguaglianze sì o no, il punto interrogativo è perché non sempre, ce l'ha detto anche la letteratura non sempre è possibile Uffa. non sempre è possibile ragionare in questi termini perché non sempre i risultati vengono raccolti in termini di cambiamento dei risultati di salute in accordo con le disuguaglianze, ma almeno possiamo lavorare fortemente sugli esiti di processo nella scelta degli interventi e nella scelta degli istituti o dei plessi su cui lavorare da portare come carico positivo alle scuole che al loro interno dovrebbero avere le stesse lenti per poter, nelle loro, con le loro caratteristiche, fare la stessa cosa. Quindi do la parola a Federica perché in uno degli interventi efficaci e che è già distribuito e con quali caratteristiche lavora è proprio un plugin che ha l'elenco dell'equità e valutazioni di diverso tipo che sarà interessante vedere come lavora.